Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme il calzone di cipolle Chimane. Iniziamo pulendo le cipolle. Le cipolle che ci serviranno per fare il calzone sono queste che si chiamano sponzali, da non confondere col cipollotto fresco o con il porro. Quindi eliminiamo un po' di parte verde la radice e le foglie esterne, quelle che sono più dure. Facciamo un taglio e le eliminiamo così e quindi le mettiamo in acqua per eliminare il terreno che si è depositato sulle cipolle. Dopo aver mondato le cipolle le abbiamo lavate e quindi le andiamo a tagliare, così. Naturalmente le dobbiamo risciacquare perché anche all'interno della cipolla c'è del residuo di terra. Se incontriamo delle foglie più dure le eliminiamo. Dopo aver lavato per bene gli sponsali, li andiamo a soffriggere in olio extravergine di oliva, aggiungiamo il sale, copriamo, facciamo a cuocere le cipolle dolcemente, non si devono assolutamente bruciare, devono soffriggere delicatamente. Nel frattempo prepariamo l'impasto per il nostro calzone. Alla farina ho aggiunto già il sale e un pizzico di zucchero. Aggiungiamo l'olio extravergine per tutte le dosi ed ingredienti, fate sempre riferimento al link che metterò nel primo commento e che vi porta direttamente nel mio blog Cucina con me, raffaele.it Facciamo assorbire l'olio dalla farina Aggiungiamo il vino bianco caldo poco alla volta e andiamo ad impastare dobbiamo ottenere un panetto morbido ottenuto questo composto morbido ci trasferiamo sul piano da lavoro e lo andiamo a impastare Quindi lo riponiamo in una ciotola e lo facciamo riposare per una mezz'oretta circa. Nel frattempo le, le cipolle continuano a cuocere. Quando le cipolle sono cotte le prendete e le mettete in un colapasta per eliminare il liquido in eccesso. A questo punto io aggiungo già l'uvetta Così che col calore delle cipolle comincia già a reidratarsi. andiamo a mescolare. Aspettiamo naturalmente che le cipolle siano ben fredde per realizzare il calzone. Dividiamo il nostro impasto a metà. Ne prendiamo una parte e andiamo a stendere. Aspettate che devo spostare un po' di cose. Mi raccomando, lo dobbiamo stendere abbastanza sottile. Steso l'impasto, verifichiamo che sia sufficiente per foderare la nostra tortiera. Arrotoliamo il nostro impasto sul matarello lo andiamo ad adagiare sulla tortiera, così facciamo aderire bene i bordi e per il momento non tagliamo l'eccesso, punzecchiamo la base. le cipolle, fredde mi raccomando, le sistemiamo su tutta la tortiera Così. e adesso andiamo ad aggiungere le olive, io sto aggiungendo metà baresane e metà leccine. denocciolate con l'altra metà dell'impasto ricaviamo il coperchio per la nostra per il nostro calzone quindi rotoliamo e andiamo a ricoprire così Quindi adesso possiamo togliere la pasta in eccesso facendo o col mattarello così, così viene bella precisa oppure semplicemente ripiegando i bordi. Ecco fatto. Ora andiamo a ripiegare i bordi così Con la forchetta andiamo a sigillare i bordi e facciamo anche un ricamino così. E quindi andiamo a punzecchiare anche la parte superiore del calzone in modo che in cottura non si gonfi. Andiamo a cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 30 minuti. Comunque dovete sempre controllare la cottura del vostro forno. Il calzone di cipolle è pronto. Andiamo a tagliare ed eccolo qui! Grazie a tutti per aver seguito anche questa video ricetta. Se ti è piaciuto il mio canzone di cipolle, lascia un like e condividi. Ciao!